Sì, potrebbe andare. Allora, arriviamo a quello che probabilmente è l'ultimo argomento del algoritmico del corso e sono le simulazioni. Le simulazioni l'anno scorso ci siamo resi conto che non, non erano state particolarmente gradite dagli studenti, anzi erano, erano molto spaventati. Riteniamo tuttavia che siano abbastanza importanti, cercheremo di, di, di farle più lentamente. E, e direi che decisamente le metteremo agli, negli esami. Quindi sappiate che una simulazione è una delle cose che vi può capitare in uno degli esami. Allora, uh, per parlare del perché possono essere utili le simulazioni, probabilmente vale la pena di iniziare a parlare dell'analisi che talvolta viene chiamata what if. Voi vi troverete a dover prendere decisioni nella vostra vita lavorativa, Uno ci si aspetta da voi che voi siate in grado di prendere decisioni strategiche, quindi decidere se comportarvi in un certo modo oppure in un altro prendere delle, fare decisioni e scegliere che, quali strategie, decisioni mosse tattiche, decidere quali strategia utilizzare. Per fare questo si può, e non, diciamo, e non facendo ricorso a, ai dadi o agli aruspici o a qualche altro sistema fantasioso, è fondamentale avere in testa una qualche idea di che cosa succede se voi fate o Optate per una certa scelta, quindi essere in grado in qualche modo di valutare che cosa succederebbe comportandosi in un certo modo. Allora, dato, dato il nostro sistema, se l'obiettivo è cercare di capire che cosa succede quando noi ci comportiamo in un certo modo, beh, la, il sistema più semplice, mettiamo semplice fra virgolette, è controllarlo sul sistema reale. Quindi io voglio sapere che cosa succederebbe se. Eh, prendo e il, eh, ad esempio di mezzo la dimensione delle mie bottigliette di, di, di, di bibita e vedere che cosa succede, su, su, come la prenderanno i miei clienti lo faccio e vedo cosa succede questo chiaramente è il sistema più semplice la maggior parte delle volte non è applicabile, da un lato perché ha costi eccessivi, dall'altro lato perché questo potrebbe portarmi a delle situazioni a cui io non posso più tornare indietro. Immaginate soltanto se non sto parlando di bottiglie di bibite, ma ad esempio voglio cercare di capire che cosa succede se io metto il, la, i medici o i centri di, di pronto intervento in una, certa, in una certa posizione chiaramente se ho sbagliato i risultati potrebbero essere, essere sgradevoli posso costruire cercare di costruire un modello fisico che in qualche modo non è il modello vero però in qualche modo mi permette di eh, valutare che cosa succede oppure Posso costruire un modello matematico, un modello diciamo, puramente eh, che non ha una, una realtà fisica, e quindi posso costruire un modello del mio sistema. A questo punto, di fronte al modello diciamo, logico, in qualche modo, davanti al modello del mio sistema, eh, ho di nuovo. Altre, altre possibili scelte cosa posso fare? posso analizzare questo modello da un punto di vista matematico quindi posso ad esempio cercare di eh, stabilire delle, delle, delle equazioni che, che descrivono il modello oppure posso effettivamente provare a vedere come succede cosa succede e questo è quello che viene chiamato simulazione, ed è esattamente quello di cui noi ci occuperemo, l'ultimo punto in basso a destra nella slide. Alcuni processi sono troppo complicati per poter utilizzare un modello matematico. O talvolta i modelli matematici, modelli che io riesco a costruire, sono troppo astratti e non riescono a cogliere bene eh, che, cosa, che cosa sta succedendo. Eh, Simulazione. La Per simulazione si intende la, è la definizione di Shannon e, eh, significa eh, si, simulazione è il processo di costruire un modello di un sistema reale e di condurre degli esperimenti su questo, su questo modello con l'obiettivo di capire il comportamento o di valutare eventuali strategie all'interno di questo modello. Quindi questo è quello che noi intendiamo per simulazione. Costruzione di un modello e analisi del, e condurre esperimenti su questo modello cercando di eh, capire o di, di prevedere che cosa succede in alcuni, in alcuni casi. Bisogna notare che la simulazione è uno dei modi in assoluto più usati per eh, prendere decisioni. Eh, esistono una, una enormità, una pletora di diversi tool eh, che ci possono aiutare per eh, generare simulazioni e per, per eh, eseguire simulazioni possiamo distinguere due, due tipi di, di simulazioni, uno è in qualche modo un, un uso quasi descrittivo del, di quello che stiamo cercando di fare, Quindi noi vogliamo chiederci che cosa succede in alcuni casi e quindi creiamo la situazione e poi andiamo a vedere effettivamente che cosa succede nel nostro modello, abbiamo qualche speranza che quello che succede nel nostro modello sia non totalmente scorrelato con quello che succederebbe nella realtà e questo ci permette di valutare alcuni, alcune, alcuni, alcuni elementi completamente diverso è quello di eh, cercare di avere un modello che ci permette in qualche modo di, di suggerirci eh, che cosa fare per ottenere alcuni risultati ma questo è devo dire, eh, solitamente non, non realizzabile esempi in cui viene usata la simulazione si può fare un elenco se, eh, non, senza, senza fine e eh, come io ho detto, noi cerchiamo di vedere la, nostra, eh, la simulazione all'interno, almeno in questo corso, cerchiamo di vedere la simulazione per fare un'analisi di tipo what if. I passi sono questi. Io in qualche modo costruisco un, qualche cosa, un modello del mio sistema. Quindi guardo il mio sistema, il mio sistema reale, cerco di estrarre alcuni punti, mi faccio un'idea del mio sistema, costruisco un modello che rispecchia eh, questi elementi che io ho identificato nel mio modello quindi di nuovo, del, del mio sistema, quindi di nuovo non ho nessuna, nessuna certezza di aver fatto una cosa corretta il problema è che il modello potrebbe non essere, non essere assolutamente affidabile è un problema, un problema grosso comunque una volta che io ho il mio eh, modello questo modello è Tendenzialmente è troppo complicato per, per essere affrontato in modo matematico, io non riesco a tirar fuori delle, delle, delle espressioni o delle, o delle formule che mi dicano che cosa succede nel mio modello, però sono in grado di eh, effettivamente simularlo, quindi andare a costruire in qualche modo uno scenario e eh, mettermi a vedere come il sistema reagisce di fronte. a a questo algoritmo eseguo la mia simulazione ad esempio immaginatevi il problema del traffico io non riesco a tirare fuori delle eh, leggi che spieghino esattamente quanto le varie strade di Torino sono eh, occupate oppure no dalle macchine, intasate dalle macchine però posso costruire un, un modello del mio sistema in cui io ho un qualche migliaio di automobiline e metto alcune condizioni iniziali, quindi in qualche modo decido il mio scenario e dopo di ciò faccio partire le automobiline, ogni automobilista cerca nel suo, nel, nel suo piccolo di arrivare dal lavoro a casa e vado a vedere come funziona e come succede il, come funziona il sistema, che cosa sta succedendo. Questo è un tipico esempio di... Eh, analisi attraverso una simulazione che può, servarmi, può servirmi ad esempio in uno, in uno scenario, in un'analisi un di what if. Io ad esempio mi dico, allora eh, metto un lavoro qui e rendo senso unico questa strada, lancio la simulazione, la simulazione ci metterà un bel po' di tempo e alla fine vedo qual è stata la situazione del traffico. Il modello è complesso, non sono in grado di dire se io cambio questo per calcolare il traffico lì, basta che, che calcoli questa formula più o meno complicata, ma ho bisogno di fare una simulazione perché la dinamica in qualche modo mi sfugge. La dinamica è fatta da una serie di piccoli elementi, ognuno dei quali è perfettamente comprensibile, ma quello che assolutamente mi sfugge è come questi piccoli elementi rientrano assieme. Da notare che, eh, quando io faccio un'analisi un di tipo what if io parto da uno scenario e poi vado effettivamente a vedere che cosa, che cosa succede non sono eh, interessato a trovare in qualche modo una correlazione fra il potrei non trovare una correlazione fra quello che io faccio e il risultato che ottengo però eh, quello che io faccio quello che fa l'utente qui Uh, modifica lo scenario, lancia la simulazione ottiene dei risultati e poi prende le, decisioni, prende le opportune decisioni se uh, è in grado di, di, di risolvere il problema bene, se no magari farà un altro tentativo I gli svantaggi della simulazione sono assolutamente ovvi uh, la simulazione è tendenzialmente richiede molto tempo e molte risorse di calcolo, il modello non sappiamo quanto possa essere affidabile, eh, il, la, lo scenario che abbiamo messo non sappiamo quanto possa essere significativo, eh, non abbiamo idea, tendenzialmente il, il modello e quello che succede è non ripetibile, quindi non sappiamo non sappiamo come, come gestire una certa componente di, di casualità all'interno del modello. D'altra parte se rimuoviamo la causalità potremmo trovarci ad avere il, il, quello che viene talvolta chiamato come il problema dell'overfitting. Io riesco a tirare fuori una strategia che funziona perfettamente nel mio modello ma che non appena cambio una piccolissima punto non funziona più nulla. Eh, per cui io nel mio modello sono riuscito a mettere l'uovo in, in bilico sul, su una montagna e nel mio modello funzionava, in una situazione reale questo ovviamente non capiterà mai e quindi il mio modello di fatto non è, non è utilizzabile. D'altra parte se io inserisco una grossa quantità di casualità nel, nelle simulazioni, magari ne faccio più di una, il modello ho, non ho il problema dell'overfitting, però inizio ad avere una serie di, di risultati che non sono assolutamente ripetibili e quindi ho problemi da un'altra parte. Come fare a simulare? Ma a mano, effettivamente in letteratura si trovano del, del, degli esempi di simulazioni fatte, fatte a mano, eh, fogli di calcolo, Excel, Numbers o chi... O chi vuole, eh, chi si occupa di, di, di banche è abituato a fare simulazioni con degli enormi fogli Excel in cui controlla e considera che cosa succede se il tasso sale o scende eccetera. Eh, esistono, esistono linguaggi fatti apposta per la simulazione, eh, esistono pacchetti fatti apposta per, per, per fare simulazioni di svariata natura, chiaramente ognuno sarà incentrato su un particolare tipo di simulazione, oppure, ultima, ultima alternativa, usiamo un linguaggio general purpose come ad esempio java e ci costruiamo noi il nostro simulatore. Adesso mi sembra ascoltato visto che se questo è un corso di java che cosa noi andremo a fare. Quindi obiettivo è essere in grado di scrivere un simulatore a partire da zero in java. Questo è quello che noi vogliamo portarvi a fare secondo noi tutto sommato questo è utile per, per, per voi, per mettervi nel, nella posizione di eh, come valutare diverse, diverse alternative quindi essere in grado di, visto un problema, estrarre quelli che sono gli elementi eh, fondamentali gli elementi che lo, lo caratterizzanti del problema, costruire un simulatore solitamente costruire un simulatore è un'operazione abbastanza semplice e poi provare, provare e provare, e questo permette di arrivare a un livello di comprensione del, del sistema assolutamente decisamente superiore a quello che uno può ottenere semplicemente guardando le caratteristiche. Ripeto, e questa è un, una cosa fondamentale, voi avete il vostro modello reale, una parte, di questo modello, una, una parte della realtà voi la capite, ma ci sono pezzi della realtà che ancora in una prima approssimazione possono esservi sfuggiti. Quindi tenete sempre conto la possibilità che, voi, che la vostra idea della realtà non sia, esattamente, non sia completa. Detto questo, ripresa la vostra idea della realtà, dovete, prendere, dovete a sua volta distillare un modello utilizzabile per le vostre simulazioni. Quindi ci sono due grosse fasi in cui il, di, di, di semplificazione, in cui tantissime cose vengono buttate via. La prima, quasi involontaria, in cui voi capite qualcosa e la seconda in cui in modo deliberato decidete di eh, analizzare soltanto alcuni dettagli di questo, di questo sistema stiamo arrivando quindi a fare un uh, il nostro simulatore iniziamo a vedere un minimo di uh, tassonomia sui diversi tipi di simulatori in realtà qui ne proveremo a vedere soltanto uno di un tipo ma una volta capito, capita l'idea ci si, si, si può tranquillamente spostare anche su uh, simulatori diversi allora innanzitutto io ho a che fare con un problema deterministico o stocastico allora deterministico vuol dire stocastico vuol dire che ci sono degli elementi che non sono in grado di modellare eh, fino in fondo Voltaire diceva che il caso non è altro che la, la causa nota l'effetto noto di una causa ignota quindi il problema filosofico è se esistono modelli stocastici di partenza oppure no non lo so certo che eh, Talvolta fa comodo immaginare che il nostro modello è stocastico, quindi non andare indietro fino al. A non andare a modellare eh, tutti i fenomeni, ma dire: eh, Ok, questo è casuale. Casuale semplicemente perché mi sono rotto di, eh, e non voglio modellare le cause di, di alcuni fenomeni. Se io non modello le cause, lo posso considerare casuale. Dall'altra parte abbiamo talvolta dei modelli totalmente deterministici, ma questo non ci. Eh, vieta di usare la simulazione tutt'altro perché io posso avere un modello deterministico però composto da una tale quantità di piccoli eh, elementi che messi tutti assieme io non sono più in grado di calcolare analiticamente che cosa succede quindi io sono in grado di capire che cosa fanno tutte le varie parti sono in grado di, eh, di simulare che cosa succede ma pur essendo tutte queste parti deterministiche io non riesco ad arrivare a una sola forma globale che mi dice che cosa sta succedendo. Poi il modello è statico o dinamico, io eh, mi posso chiedere se il, eh, il tempo sia significativo oppure no all'interno del, del mio sistema. E ultimo e particolarmente importante, il mio modello è continuo o discreto. Allora, i modelli, In realtà i modelli continui non esistono, perché noi qui stiamo parlando di informatica, quindi l'informatica non è continua, punto. Il, anche i numeri reali in informatica sono dei numeri discreti, perché fra i vari numeri che io posso rappresentare ci sono dei buchi vuoti in mezzo. Quindi il problema piuttosto è eh, posso semplicemente immaginare che il, tutte le cose interessanti avvengano a precisi istanti di tempo e quello che succede in mezzo me ne posso tranquillamente disinteressare oppure in realtà ha senso andare a vedere che cosa succede istante per istante se io cerco di fare la simulazione di un corpo che cade ad esempio posso immaginarmi in ogni istante di tempo aggiorno la sua velocità e la sua posizione questo è un tipico esempio di un sistema continuo, io non lo faccio in modo continuo, io prendo il mio tempo e lo vado a spezzare in una serie di intervalli, però per ognuno di questi intervalli vado a calcolare come il sistema si aggiorna. Allora in questo caso io ho un sistema continuo e diciamo il mio, eh, il, il, quello a cui devo stare attento è di eh, simularlo con una scala dei tempi in modo da non perdere informazioni e in modo da non fare troppi passi inutili, perché se io devo, devo diciamo, in qualche modo trasformare questo tempo in un insieme discreto, in modo da, da, da, rendere, da far sì che il problema sia ancora trattabile senza perdermi nessun, nessun avvenimento importante. Dall'altra parte io posso avere un sistema discreto, per cui eh, come, quello, come quello che vedremo, io sto simulando un ospedale, Uh, mi interessa sapere quando un paziente arriva o quando un paziente guarisce. I tempi in mezzo non hanno, non, non succede, non, non hanno nessun interesse per me. Io posso congelare il sistema e poi fare un salto in avanti nel tempo fino al prossimo istante in cui succede qualcosa di interessante. Ed è esattamente questo il tipo di eh, simulatore che noi cercheremo di eh, vedere in, in, in queste due lezioni. Allora, un sistema ad eventi discreti, quindi voi potete immaginare di eh, avere la vostra retta dei tempi e sulla retta dei tempi alcuni punti sono in qualche modo significativi perché succede qualcosa. Eh, il, lo stato del sistema cambia in concomitanza di questi eventi significativi tutto quello che succede fra un evento significativo e l'altro posso tranquillamente ignorarlo il sistema rimane assolutamente eh, immutato fra un evento e l'altro ad esempio io posso, altro esempio che faremo eh, posso simulare una, una fitta macchine i miei eventi sono, arriva un cliente, un cliente mi riporta la macchina, ho due eventi fondamentalmente, quello che succede fra un evento e l'altro non è importante perché lo stato del mio sistema non cambia. Io ho tot macchine, tot persone, ed è tutto assolutamente uguale fino a quando non arriva o qualcuno a chiedere una nuova macchina o qualcuno me ne riporta un'altra. Ma in mezzo, fra questi eventi, non ho nessuna necessità di simulare il mio sistema, quindi in un sistema di eventi discreti il tempo in qualche modo esiste soltanto in alcuni punti ed è quando succede qualcosa, quando io ho processato tutto quello che è successo in quell'istante di tempo posso saltare all'istante di tempo successivo. Il modo per fare questo è, quello in cui sono basati i simulatori a eventi discreti, è avere una lista di eventi. Una lista di eventi questa viene, event, viene chiamata event list tradizionalmente, però se noi guardiamo, la guardiamo dal punto di vista di Java in realtà non è una lista di eventi ma è una coda prioritaria. È una coda prioritaria dove i miei eventi sono ordinati in base al, al tempo. Per cui in ogni istante l'unica cosa che mi interessa è sapere quando, il, quando avverrà il prossimo evento, quando avverrà qualcosa la prossima volta. Io posso estrarre da questa coda eh, prioritaria l'evento, processare l'evento, eventualmente generare altri eventi e dopo di ciò non fare nulla e semplicemente limitarmi a estrarre l'evento successivo. Una, una simulazione eh, a eventi discreti può essere deterministica o eh, stocastica, come vi ho detto, non, non ci importa tutto sommato, la differenza è tenue, perché eh, da un lato determinismo non vuol dire che noi sappiamo bene tutto quello che succede, senza bisogno di simulare perché è deterministico sì ma potrebbe essere talmente, compl talmente complesso che, eh, che, che de devo, devo fare effettivamente la simulazione per vedere alla fine che cosa, che cosa ne viene fuori e di nuovo passare da una simulazione di tipo determin eh, deterministica a una di tipo stocastica è una cosa che io posso fare durante il mio processo di modellizzazione ci sono dei fenomeni che sono in teoria deterministici io so esattamente come da cosa sono causati quali sono le leggi che li, che li regolano però non ho voglia di, di, di mettermi a guardarli e simularli in modo corretto per cui li trasformo in degli eventi, sto, in degli eventi stocastici e quindi di fatto mi ritrovo con una simulazione eh, stocastica di un evento che in teoria saprei benissimo come funziona e la struttura di un simulatore di un simulatore eventi discreti è semplicemente questa, io ho la mia event list, in qualche modo esterna al, al simulatore e poi ho un, il core il nucleo della simulazione il nucleo della simulazione quello che fa è andare a prendere un evento l'evento un evento che, che deve essere quindi il prossimo evento, la prossima cosa che succede. Una volta che ha estratto la prossima cosa che succede farà al suo interno tutti i suoi calcoli, eventualmente questo fa sì e questo eh, creerà nuovi eventi che in questo caso verranno sbattuti nella, nella nostra event list e quando la situazione sia in qualche modo eh, Fermata e quando la, la, tu, tutte le operazioni sono state fatte, sono in grado, la, il, nostro, il nostro core sarà in grado di processare l'evento successivo. Quindi, ripeto, event list è il termine che si trova ovunque quando si parla di eh, sistemi e simulazioni di eventi discreti, ma eh, non è una lista di eventi, ma una coda prioritaria. Perché l'unica cosa che mi interessa è sapere qual è il prossimo evento, e ogni volta io sono interessato al primo evento della lista, non sono interessato ad altro, ad altri, io a sapere qual è il secondo, qual è il terzo. Il main, ma in, in realtà abbiamo tante, tante diverse alternative eh, su, su come gestire la, la, la simulazione quella che vi faccio vedere io eh, usa il main per eh, diciamo, gestire gli eventi quindi quello che il main fa è eh, iniziare con schedulare una serie di eventi che sono in qualche modo gli eventi, quello che succede nel mondo, dopo di ciò inizia con la simulazione, con una classe eh, simulazione finché ci sono eventi Chiede processa l'evento e va avanti in questo modo. Quindi è il main che si preoccupa di chiamare eh, più volte il, eh, il core della, della, simu della simulazione. La simula il simulatore si limita a fare un unico passo e questo unico passo è esattamente quello che avevo fatto vedere. Scusate. E... Esattamente quello che avevo fatto vedere qui. Il core della simulazione si limita a prendere l'evento in cima nella coda degli eventi, lo processa, se, se serve, eventualmente genera altri eventi, e poi ha finito e ritorna la, uh, il controllo al main. Il main continua a ciclare fino a che esistono eventi. Questa è una possibilità, in realtà, il. Uh, possiamo vedere che alcune simulazioni per loro natura terminano, altre simulazioni in realtà no, per cui io posso pensare di fotografare eh, una situazione a un dato istante di tempo per un certo intervallo di tempo, ma non posso aspettare che il sistema si fermi, perché comunque il sistema continua a generare nuovi eventi e continua a ad andare avanti. Io sto guardando l'acqua in un tubo, non posso simularla finché c'è acqua, il colpo continuerà, continuerà per sempre. Il, uh, ha senso dire che la mia simulazione dura un certo tempo. Quindi, qui invece di avere un while eventi, potrebbe benissimo esserci un fino a che uh, il tempo non è avanzato fino a un certo punto. La lista degli eventi, nella, nella sua versione più, più semplificata, è eh, una serie di eventi in ordine in ordine di tempo e devono contenere almeno due informazioni. Le due informazioni sono il tempo a cui l'evento eh, succede e in qualche modo qual è l'evento. Nella mia, nel, nel mio simulatore, nella mia simulazione io posso avere eventi di tipo diverso, uh, ad esempio se è un ospedale posso avere un paziente ferito che è arrivato, un paziente ferito che è guarito, un paziente ferito che è morto, posso avere diversi tipi di eventi e questi genereranno diversi tipi di uh, devono venire trattati in modi diversi e, e genereranno nuovi eventi per cui ad esempio se arriva un paziente io posso cercare di assegnargli un medico se un paziente guarisce o muore beh, comunque un medico eh, si libera e quindi non ho più bisogno di, eh, e quindi non ho più bisogno del, del, diciamo, eh, si rende disponibile per eventualmente aiutare altre persone oppure la macchina io se un cliente arriva io gli do una macchina se un cliente mi restituisce una macchina io avrò una macchina in più a disposizione quindi gli eventi possono essere di tipi diversi eventualmente posso anche immaginarmi che ci siano dei dati, delle sorte di parametri all'interno dell'elenco dell della, della lista della, della event list eh, ripeto da un certo di punto da un certo punto di vista io posso dire che simulo fino a che la coda degli eventi, la lista degli eventi non si svuota completamente da altre parti eh, in, altri, in, altre, in altri casi eh, io simulo fino a che non è passato abbastanza tempo. Allora come faccio a sapere se è passato abbastanza tempo? Beh, il main qui invece di controllare finché ci sono eventi continua a gestirlo quello che può fare è eh, controllare il timestamp dell'evento eh, dell corrente o del primo evento disponibile e se questo è oltre una certa soglia a quel punto molto semplicemente interrompo la simulazione perché ho superato il periodo di tempo a cui sono interessato per, per calarci un po' di più nel nel, in Java il, eh, ad esempio una classe evento eh, può avere un, un enum che mi dice qual è il, il tipo dell'evento un, uh, un long che mi dice qual è l'istante di tempo a cui quell'evento eh, capita e eventualmente dei dati, io posso essere interessato ad avere l'evento di tipo 1 con parametro 3, questo dipende chiaramente se, se, se usare un intero, se non usarlo, se, ma dipende dalla simulazione, da quello che, che state cercando di fare, però il, diciamo che possiamo eh, aspettarci che in qualche dato sia necessario e quindi metterlo nell'elenco nelle, nell della, della <coughs> e quindi metterlo nella nostra classe degli eventi beh, molto semplicemente beh, il costruttore semplicemente si limita ad assegnare quello che è importante della classe evento è che deve, io la devo usare all'interno di una coda prioritaria e eh, dovreste ricordare che per poter essere usato in modo efficace dentro una coda prioritaria io ho bisogno del, uh, di implementare l'interfaccia comparable quindi so, devo essere in grado di dire quando un evento viene prima o dopo un altro evento se io uso come timestamp uh, un, un long scrivere la comparable è assolutamente banale io semplicemente dico che quando devo confrontare fra di loro due eventi io vado a confrontare fra di loro i tempi e questo mi, mi, mi risolve tutto. Non, non è detto che io eh, possa avere del, del, delle altre... bisogno di fare una cosa diversamente, anche se solitamente gli eventi posso dire di usare veramente il, quella che in Java è il timestamp per, per, per andare a vedere quando, quando avvengono. Il, il nostro simulatore quello che deve fare è eh, avere al suo interno il, probabilmente una serie di strutture dati quindi in realtà il grosso che io devo fare è, eh, è nello scrivere la, la routine che processa il mio evento e eh, la routine che processa l'evento ha bisogno di fare accesso a, diciamo, a tutta una serie di, di, di strutture dati che descrivono come è il, la situazione del sistema. Ad esempio, pensiamo alle, alle macchine, io posso avere diversi tipi di macchine e la disponibilità per ognuno di questi diversi tipi di macchine, per cui macchine di una certa categoria sono a disposizione, o ne ho un certo numero a disposizione, eccetera, eccetera e se arriva una persona, quello che solitamente fanno le agenzie, eh, quello che fanno solitamente quelli che affittano macchine. Se arriva un cliente e vuole un'utilitaria, loro sperabilmente hanno un'utilitaria da dargli, ma se non ce l'hanno, gli danno una macchina di categoria migliore al prezzo dell'utilitaria. Questa è una cosa sicuramente che non conviene alla, alla, a chi affitta le macchine, però diciamo è un, un, male, un male necessario quindi eh, il, la routine che è comunque la classe che si preoccupa di gestire la simulazione ha al suo interno tutta una serie di altre strutture dati, queste strutture dati sono totalmente non, non visibili all'esterno perché questa, questa struttura semplicemente si limita a generare eventi questa classe si limita semplicemente a generare eventi e poi a leggere eventi quindi il, una volta messo in piedi questa, questa struttura eh, il punto in cui eh, bisogna, bisogna lavorare è il core e quindi la routine che gestisce gli esempi, che gestisce gli eventi perché è lì che in qualche modo voi definite la vostra strategia ed è lì che in qualche modo potete fare i vostri esperimenti Io Uh, quello che vi sto uh, proponendo non è di costruire un programma che vi permetta magari con un'interfaccia grafica di vedere che cosa succede uh, se io sposto una cosa piuttosto che un'altra, ma uh, avere, un programma, avere un simulatore uh, compile driven, quindi se voi Cambiate idea e vi chiedete, ma se io come strategia per restituire la macchina, invece di restituire la macchina facessi questo, oppure eh, pensando all'ospedale, so, all se io invece di assegnare il, il medico al paziente meno grave lo, lo, lo assegno a quello più grave o qualche altro dettaglio di, di questo tipo, allora modificate il codice, lo scrivete scrivete proprio if allora succede questo e quest'altro e poi rilanciate la, la, la, la simulazione quindi il programma è, non è in qualche modo uno, un, un programma che funziona e che vi dà il risultato è un qualcosa che è uno strumento che voi andate costantemente a modificare, lanciare e vedere, vedere il risultato allora il, il core della non dobbiamo finire come? 5 e mezzo? il, il core della, della, della simulazione avrà fondamentalmente un aspetto di uh, questo tipo <coughs> almeno nel, nella, nella, quello che avevo provato a fare io uh, ho un evento prendo l'evento dalla mia lista degli eventi, se volete in realtà è una priority queue, quindi estraggo uh, il mio evento dalla, dalla coda degli eventi, a questo punto ho un grande switch sul tipo di evento, in base al tipo di evento vado a fare le varie, le varie cose. Uh, se mi hanno ricevuto la macchina andrò a fare alcune cose, se mi hanno chiesto una macchina andrò a fare altre cose, magari uh, se arriva un cliente e mi chiede la macchina io vado prima ad aggiornare il, uh, le macchine che ho a disposizione, vado a vedere se riesco a dargli la macchina che volevo oppure se, ne ho dovuto, oppure se devo dargliene una di categoria più alta allo stesso prezzo e quindi ci sto rimettendo e vado ad esempio a generare l'evento eh, quando mi riporterà la macchina. Questo può essere un evento casuale, per cui quando arriva un utente e io gli do la macchina, butto anche nella coda degli eventi l'evento che mi riporterà la macchina in una certa data. Oppure quando arriva un paziente io gli assegno un medico e inserisco nella coda degli eventi che questo guarirà dopo un certo tempo e quindi non ha più bisogno del medico e comunque leggo l'evento tengo in conto vedo cosa deve, cosa deve succedere e genero altri eventi qui ho messo un default in cui controlliamo che l'evento sia effettivamente uno degli eventi che eh, ero in grado di, di, di gestire perché ripeto in questo in questo tipo di programmi quindi in cui eh, di fatto voi li usate per, per fare degli esperimenti come, come veramente con un blocco di appunti su cui scribacchiare qualcosa mentre fate gli esperimenti è molto facile eh, che si sbagli dimenticarsi di qualcosa che si sbagli qualcosa e quindi va bene, Java ci aiuta decisamente nel, a, ad evitare degli errori più grossolani, però eh, e, tutti i controlli che ci vengono in mente è il caso di, di inserirli e quello di eh, che l'evento che, che abbiamo tirato fuori dalla, dalla coda sia effettivamente un evento che noi abbiamo previsto è un controllo importante. Una volta parsificato, una volta diciamo, fatto quello che devo fare con l'evento corrente, beh, tendenzialmente vedo se succedono altre cose, perché non è detto che le, le uniche cose che succedono siano uh, quelle strettamente legate all'evento. Magari il mio sistema, alcuni, alcuni stati del mio sistema vanno comunque ricalcolati e rivalutati. Questo non mi porta automaticamente ad avere una simulazione di tipo, di tipo continuo, con il tempo continuo, assolutamente, semplicemente, eh, però possono esserci dei fenomeni che nel frattempo sono andati avanti e non, aveva, non erano interessanti vedere che cosa succedeva fra un evento e l'altro, però quando eh, l'evento in concomitanza di un evento ha senso magari aggiornare la, la, lo stato di alcuni eventi lo stato di, di, del, del sistema internamente e a questo punto posso uh, uscire semplicemente dalla, dalla routine uh, ricordate che questo è così perché nella mia idea è il main che si preoccupa di dire finché c'è un evento chiamo la uh, process next event uh, perché boh, ognuno può avere un'idea diversa e farla in modo diverso da qualche parte il controllo sul uh, c'è un prossimo evento va messo uh, io l'ho messo nel main e quindi qui dentro la process next event posso dare per scontato che un evento ci sia e andare a, direttamente a rimuoverlo dalla coda se fate scelte diverse beh, avrete bisogno di, di mettere il controllo da, da un'altra parte estremamente I